Anticipazioni Tempesta d'amore, prossime puntate, arriva il lieto fine. Tempesta d'amore, trame 1.7 ottobre, Clara e Adrian finalmente felici. Il matrimonio di Clara e Adrian si avvicinerà a grandi passi nelle prossime puntate di Tempesta d'amore. Dopo aver affrontato una serie infinita di peripezie sentimentali, l'Amor Genster e Lechner saranno pronti per il grande evento. E la E. Rebecca si metteranno all'opera per definire tutti i dettagli delle nozze. Nelle puntate dall'1 al 7 ottobre di Tempesta d'amore, le due wedding planner riusciranno a trovare l'abito da sposa tanto sognato da Clara, non mancheranno però alcuni inconvenienti. La location infatti creerà non pochi fastidi alle due amiche. Il castello in cui Adrian e Clara decideranno di sposarsi non sarà infatti disponibile. A mettere i bastoni tra le ruote a Ela e Rebecca sarà anche Friedrich. Nel frattempo Ella cercherà di convincere William a partecipare alle nozze. Nepombe tratterà male la giovane rifiutandosi di presenziare al matrimonio della ex fidanzata e del fratello. Successivamente il figlio di Susan si scuserà con Ella per i modi usati. Sarà però Werner a convincere William a non mancare alla cerimonia di nozze di Clara e Adrian. Come riuscirà a fargli cambiare idea? Arriverà un nuovo ricatto? Nel frattempo i rapporti tra Charlotte e Werner saranno sempre più tesi, la donna continuerà a soffrire per amore. Tempesta d'amore, nuove puntate, il ritorno di Michael. Le anticipazioni di tempesta d'amore svelano che presto Michael tornerà dall'Italia. L'uomo passerà una notte di passione con Natasha, nonostante il tradimento subito dalla moglie. Levento riaccenderà la speranza della donna che crederà di poter ricucire il suo matrimonio. In realtà Michael non avrà ancora le idee chiare su come comportarsi con Natasha e sarà intenzionato ad avere un rapporto libero con lei. Dopo la bruciante delusione a tempesta d'amore di un personaggio della SOAP, Natasha non apprezzerà l'atteggiamento del marito e sarà intenzionata a chiedere il divorzio. Nel frattempo David continuerà ad avere dei seri contrasti con la madre, Beatrice. Sarà Tina a rincuorarlo. La giovane cuoca continuerà ad essere indecisa tra Oscar e David. Il triangolo colorerà le prossime puntate di Tempesta d'amore. La sop tedesca vedrà presto Desiree insinuarsi tra Oscar e Tina. La moglie di Adrian vivrà una notte di passione con il mastro Birraio. Come reagirà Tina la notizia del tradimento? Nel frattempo Beatrice avrà un malore, perderà il bambino che porta in grembo? L'appuntamento perciò con tempesta d'amore è tutti i giorni su Rete4 a partire dalle 19.50.